Le tipiche pigne che fanno il Natale, sì, sono veramente delusa e triste da tutto. Questa sera festeggiamo con pizza, usciamo. questo nuovo video è la settimana prima di Natale e come vi avevo preannunciato nell'ultimo video a differenza degli anni scorsi questa è una settimana ricca di aperitivi e cene e quindi ho pensato di portarvi con me in realtà ho dato il via a tutto ieri perché ero a Budapest e con i miei siamo andati a fare un brunch che come sapete è un misto tra breakfast e lunch, il brunch in un hotel a Budapest C'è il salmone affumicato direttamente tagliato al coltello. Ma c'è il sushi, oggi oh, mi impazzirebbe. C'è l'unico dolce che mi ispira Ed è Senza glutine Tornata da Budapest questa mattina Mi sono allenata E poi ho passato il pomeriggio A um, mettermi a pari con le mail Che avevo un po' trascurato in questi giorni di vacanza E adesso sono pronta Per uscire No ovviamente sto aspettando Jimmy Perché abbiamo un apericena Cena, buffet Non lo so Uh, di Natale organizzato da Eleonora che è una mia amica food blogger quindi ora se Jimmy ci concede questo onore Hola. usciamo meno male outfit del giorno molto natalizio questo vestito che ho comprato per Capodanno dell'anno scorso o due anni fa da Xetra e il mio solito stivalone alto, che è comodissimo per tutto. Sì, sì. Le tipiche pigne che riguardano il Natale abbiamo fatto con cereali, cereali e cioccolato. Ah. Buongiorno, questa mattina early workout, quando si avvia il burro di frutta secca e bisogna amalgamare gli oli a tutta la polpa. Rendicato. colazione del giorno mini pancakes con latte di noci di macademia spettacolare e ho fatto i mini pancakes perché ieri non ho avuto tempo di farmi giga quindi questa mattina 5 minuti mini pancakes al kiwi Ehi, che tu fai colazione buon appetito però devo dire che questi sono giorni un po strani a livello di orari eh, perché dopo che ho fatto colazione erano le sei e mezza ho lavorato a computer e alle 9 avevo gli occhi che mi bruciavano quindi sono andata a letto mi sono risvegliata alle 11 alle 11:30, e mezza poi avevo l'appuntamento delle mie osteopate e adesso sono qui Adoro questa cosa perché sta lasciando libertà al mio corpo rispetto al mio cervello Anni fa per me gli orari dei pasti erano mandatori Cioè io devo fare colazione, poi devo pranzare a luna e devo cenare alle 8 E tutta la mia giornata, tutti i miei impegni giravano intorno a questi orari Invece adesso il fatto di avere questa flessibilità, quindi essere qui a luna e avanzare alle 3 alle 4 stasera accennare alle 10 mi fa sentire più libera e mi dà anche la possibilità di fare tante più cose quindi adesso allenamento lower body farò un allenamento concentrato sui glutei questo perché questo weekend a budapest ho sgambettato molto quindi ho tenuto molto attivo le gambe e non voglio andare a um, impattarle troppo, io reagisco male sulle gambe, lo sapete, mi si infiammano, mi si gonfiano eccetera quindi questa settimana forse non so ancora, devo capire, devo decidere se andare a idrospinning giovedì, comunque eh, le eh, allenerò poco e mi concentrerò soltanto sui glutei che quelli devo crescere. Però non esiste allenamento gambe glutei che non inizi con il buon caro vecchio squat. glutei finito sono morta ma sono strafelice perché sono riuscita a filmarvi un sacco di esercizi e penso proprio anzi sicuramente ci farò un video dedicato quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto malandrini perché a breve uscirà un video con i miei esercizi preferiti per allenare i glutei. Pranzo con verdure spadellate, polla alla curcuma e cracker. Cena di questa sera con il team di coach di Alidas Runners andiamo a mangiare una pizza da Mama Eat, che è un ristorante che fa sia senza glutine che pizza normale. Abbiamo organizzato il Secret Santa, cioè praticamente ognuno porta un regalo e poi verrà... Estratto a sorte e in qualche modo ognuno riceverà un regalo Io ho pensato di fare il burro di mandorle fatto in casa eh, La cui ricetta è semplicissima, praticamente frullate mandorle a manetta finché non diventano burro Comunque una pasta Ed è ancora caldo perché l'ho appena finito, infatti sono in ritardo anche per questo Adesso voglio utilizzare questo Che è un'etichettatrice per renderlo più professional questo è un regalo che ho fatto a Lavale l'anno scorso ma non l'ho mai usato <ride> quindi lo uso io quindi burro mandorla mandorle burro di mandorle uh, copies 1 ok batterie empty no epic fail raga. Niente, devo andare non lo so usare, quindi faccio un, una cosa un po' più rudimentale. è il pensiero quello che conta, no? Andiamo a mangiare la pizza! Hello! No, è mercoledì pomeriggio Ieri sera la pizza non mi è piaciuta affatto Sono ritornata da Mama It che è questo ristorante che ha aperto recentemente a Milano dopo i suoi ristoranti Roma e Napoli che ha due cucine separate senza glutine con la normale ma a me la pizza non piace assolutamente è amara troppo gonfia, troppo gommosa non mi piace e infatti penso che non tornerò mai più per il resto la cena è stata bella piacevole oggi è una giornata un po' strana questa mattina ho avuto degli appuntamenti di lavoro che eh, ammetto mi hanno lasciato un po' delusa e quindi oggi me lo, sto, me lo sto prendendo un po' per ripigliarmi perché sì, sono veramente delusa e triste da tutto. Però, vabbè, la vita continua: si chiude una porta, si apre un portone, si spera e vi aggiornerò uh, di tutto um, l'anno prossimo perché domani è un altro appuntamento di lavoro molto importante e voglio dedicare tutte le mie energie positive eh, verso quello, perché potrebbe veramente stravolgere la mia vita. Quindi Questa sera ho acrobatica e ho un'altra cena dopo acrobatica, quindi alle 10, con le ragazze di acrobatica. Non avevo notato fino ad ora quanti diversi giri di amicizie ho e eh, veramente sto facendo una cena al giorno per questi cinque giorni con tantissimi gruppetti diversi e lo sto adorando. Cioè che ragazzi, ma chi si lamenta delle troppe cene di Natale, de degli aperitivi, di questo e di quell'altro, davvero penso che non abbia capito niente della vita. È bellissimo ritrovarsi tutti a festeggiare, a salutarsi. Cioè, bellissimo, cioè chi se ne importa di quello che stiamo mangiando? stiamo insieme ok vabbè basta uh, ritorno a mimizzare qua sul divano una gioia brava Ok, buongiorno. Io ho appena finito di fare colazione. Ma volevo far vedere che con la polpa del latte di macadamia che avevo fatto, ho fatto su dei pancakes. Ci ho aggiunto un po' di miele, farina, latte e albume. E ho fatto questi mini pancakes per Jimmy che stanno cucinando. Sono profumatissimi, anche grazie a queste fragole che sono delle fragole freeze dried, che ho preso da questo negozio online coro e io le ho utilizzate per fare delle barrette di cioccolata coloratissime che trovate sul mio Instagram, ma adesso sto sperimentando un pochino i vari utilizzi. Uh, ieri sera la cena è stata davvero bellissima, mi sono stra divertita con le ragazze e sono stra felice perché uh, sempre di più i ristoranti si stanno un po' attrezzando per i senza glutine e quindi mi ho avuto l'opportunità di riuscire ad andare a cena con loro, ovviamente non facevano pizza senza glutine ma io l'avevo mangiata la sera prima e quindi tagliata è stata ma sono felicissima di aver passato la serata insieme cosa che magari tempo fa avrei detto no mi mangio senza glutine non vengo invece no questa mattina sono stata all'appuntamento super importante che avevo detto e vi dico soltanto che sono arrivata con le scarpe e le gambe tutte bagnate per fortuna avevo vestita di nero perché in motorino ho preso una pozza perché anche oggi piove, infatti, guardate, sto asciugando tutto adesso che sono qui, sono carica come un mulo di roba, fantastico. Uh, sono qui da Zero Gravity ed è eh, l'una e quaranta, ah, sono già le due, great! orari sballatissimi eh, perché eh, c'è la Marty che mi ha detto che sarebbe venuta qui oggi e allora siccome non la vedo tanto ho detto ok vengo anche a saltellare e a portare avanti le tecniche che ho appreso ieri, primo salto mortale sul tappeto <ride> che soddisfazione e sto migliorando tanto quindi ora acrobatica di più mentre giravo dicevo ma che cazzo questa sera festeggiamo con pizza film the world non so che cosa e poi la prima puntata di Masterchef chef yeah! nessuna cena fuori ma pizza sì Io e Jimmy l'abbiamo dedicata a sistemare casa e a preparare tutto per la partenza di domani. Tutto è un eufemismo, non abbiamo preparato praticamente nulla, ma abbiamo veramente sistemato. Sembrava, in realtà ora mi guardi in giro, non è così, ma adesso sto uscendo perché vado a idrospinning. Ho deciso di dedicare il mio cardio della settimana, che in realtà è da tanto tempo che non faccio. Mm. Via, vabbè uh, facendo idrospinning faccio un allenamento low body quindi concentrato sulle gambe e ho pensato di andare a stressarle eh, nonostante quello che avevo detto inizio settimana perché comunque poi eh, con le vacanze poi con tutte le vacanze nelle Filippine non le allenerò per molto tempo e quindi ho pensato ammazziamole oggi e poi ci vediamo fra un mese quindi ora affronto la pioggia perché, yes, piove nuovamente anche oggi a Milano e vado. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero sono un po' sparafresciati. Però, mm. guarda, mi toglie un po' di luce: peggio delle luci della dorso. Ecco, <ride> eh, oh, questa è la luce di oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di essere riuscita a trasmettere il messaggio: che il Natale è un'occasione per stare in compagnia indipendentemente da ciò che si fa, ciò che si mangia e tutto il resto. E basta quindi. Niente. adesso io e Jimmy passiamo i giorni prima di Natale qua a Palma, ma poi lui domani va via poi lo raggiungo, gli porto l'una perché poi me ne porta e vado nelle Filippine spero di riuscire a portarvi un altro video per la fine dell'anno, cioè quello che mi ha insegnato il 2019 che è un video che faccio ogni anno da quando ho aperto il canale e basta no, sbiasci ciao mamma sbiasci Qualcun altro? Vogliamo augurare qualche... ancora buon Natale e basta. Buon Natale a tutti, godetevi queste vacanze, questo periodo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Auguri! Auguri! Namacchino